Buongiorno e ben ritrovati, buona settimana a noi e a voi tutti cari amici follower del mio canale YouTube Nicola De Lucia Deluxe Oggi parliamo di Serie A, bene, che ormai ci, aggiungi, ci apprestiamo a vivere le ultime 10-12 giornate del campionato Infatti si è conclusa proprio ieri il turno numero 25 complessivo Andiamo quindi ad indicare i risultati di questo turno Spalmato come di consueto in almeno 2-3 giorni Se non di più Napoli-Lazio 0-1 Monza-Empoli 2-1 Atalanta-Udinese 0-0 Fiorentina-Milan 2-1 Spezia-Verona 0-0 Risultato uguale ad Occhiali Sampdoro, tra Sampdoria e Salernitana, Interlesce 2 a 0, Roma-Juve 1 a 0, eh, Sassuolo-Cremonese 3 a 2 con un incredibile ribaltamento della Cremonese da 2 a 0 a 2 a 2 poi nel recupero 3 a 2 per il Sassuolo e infine Torino-Bologna 1 a 0. Vediamo al prossimo turno, giornata numero 26 che vedrà l'anticipo di venerdì 10 marzo alle 20.45 Spezia Inter perché sappiamo l'Inter poi sarà impegnata nella settimana a venire in casa dal Porto a Oporto poi il sabato Empoli-Udinese alle 15.00, alle 18.00 Napoli-Atalanta 20.45 Bologna-Lazio il 12 a mezzogiorno, quindi la sfida di Mezzogiorno, Lecce, Torino Alle 15 Cremonese, Fiorentina, Verona, Monza Alle 18 Roma, Sassuolo Alle 20.45 Juve, Sampdoria E concluderà lunedì Milan, sanitano alle 20.45 La classifica che vede al momento uno scudetto quasi certo, quasi certo, del Napoli con 65 punti frutto di 21 vittorie, due pari e due sconfitte, l'Inter è seconda, asterisco però, perché sappiamo della penalizzazione della Juventus, ma ovviamente bisognerà attendere. Diciamo, l'esito del ricorso e anche diciamo, della riunione che vi sarà il 27 marzo per decidere appunto cosa ne sarà della Juventus per quest'anno, se mantenere la penalizzazione di 15 punti o meno. Quindi con gli Asterischi, Indera a 50, Lazio 48, Roma 47, Milan a 47, Atalanta 42, Juventus a 35 che ovviamente si è messa in acqua più tranquilla rispetto a un paio di giornate fa Balagna 35, Torino 34, Udinese e Monza 32, Fiorentina 31, eh, Sassuolo 30, Emboli 28, Lecce 15 27 punti Speriamo che torna la vittoria, Domenica, Salernitana 25, Spezza 21 Chiudono eh, nei posti di retrocessione diretti in Sarebbi, Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12. Ovviamente in coda situazioni molto critiche per la Sampdoria, soprattutto oltre che di classifica anche societaria, la Cremonese a 12, il Verona che può lottare, ma chissà anche la Cremonese, se magari... In camera dei risultati potre, potrebbe sperare Bene, noi ci vediamo nei prossimi appuntamenti Che voi sapete ogni video cerco un po' di differenziare sull'argomento Che dire, Forza Italia Insomma, poco, pochino bene la Ferrari domenica scorsa nel Bahrain Speriamo di rifarci a Gede in Arabia Saudita e alla prossima, ciao!